Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crema fredda al melone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa più un'ora di riposo in frigo. Gli ingredienti sono melone cantalupo tagliato a pezzi, panna fresca ben fredda, formaggio tipo philadelphia e zucchero semolato. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa posizioniamo la panna in freezer che ci servirà ben fredda per essere montata.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 Fermiamo il bimbi, è trascorso circa un minuto, la panna è ben montata, trasferiamola in un contenitore e posizioniamola in frigorifero. Senza lavare il boccale aggiungiamo lo zucchero a velo che avevamo messo precedentemente da parte e il melone che avevamo tagliato a pezzetti. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 10. Adesso aggiungeremo il formaggio spalmabile. Andiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo in una ciotola capiente e riprendiamo la panna dal frigorifero. ripreso la panna dal frigo, adesso la aggiungiamo al composto e la incorporiamo facendo dei movimenti circolari dal basso verso l'alto delicatamente. Una volta amalgamata posizioniamola in freezer per almeno un'ora. Crema fredda al melone, grazie e alla prossima ricetta.